Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti per Stantonato, eh, sono il capogruppo di, questo, eh, di questa lista civica e eh, lo scorso anno ero uno dei candidati sindaci per le elezioni eh, amministrative di milanese. Accanto a me c'è eh, l'avvocato Fabio Fazzo, che è un componente della lista civica insieme per San Donato, anzi direi è il presidente della lista civica insieme per San Donato, di cui mi onoro di essere il segretario politico. Oggi abbiamo organizzato questa conferenza stampa per parlare di, eh, delle ultime, eh, direi, recentissime... La questione del fatto Mattei nasce... Nasce, io riesco forse a parlare anche più ad alta voce e senza microfono, comunque ci proviamo. Allora, nasce in eh, tempi molto, eh, molto lontani. Parco Mattei che eh, per moltissimi anni, negli anni 50, apparteneva ad Eri, appunto era il Parco Slam, un centro di eccellenza a livello sportivo tra i più belli d'Italia e d'Europa per chi ha avuto la fortuna di crescere e di vivere appunto già da bambino a San Donato, penso sia uno dei luoghi del cuore, se non il luogo del cuore. Quindi parliamo di un, di un bene che non solo è caro ai San Donatesi, ma di cui San Donato ehm, era, direi, purtroppo utilizzerei il, il verbo all'imperfetto, quindi era orgogliosa, proprio perché rappresentava veramente il fiore all'occhiello dell'amministrazione dell'amministrazione, del comune più che dell'amministrazione perché fino agli anni 2000 eh, appunto come dicevo prima il Parco Mattei apparteneva a Deli che poi eh, l'ha donata al comune di San Donato e da lì purtroppo come molte volte è stato detto e ripetuto sono iniziati i guai per, per questo centro di eccellenza Torniamo uh, agli anni uh, dell'amministrazione Checchi e ai bandi che dal 2013 si sono succeduti fino ad oggi e che purtroppo non hanno portato ad alcuna conclusione. Nel 2013, nel 2013 si fa un primo bando di gara per la riqualificazione e la gestione del parco Mattei. Partecipano vari operatori, che manifestano l'interesse per una cifra tra... molto ragguaglievole, molto ragguaglievole. Molto molto esatto. Una cifra di circa 20 milioni di euro veniva manifestata come interesse tra vari operatori quel bando, a causa dei ritardi, ancora una volta, nell'espletamento della gara stessa, e assolutamente, non solo, ma fin dalla procedura di valorizzazione, mancavano elementi tassativamente richiesti per poterla fare, è possibile che non se ne sia accorto nessuno, fin dal primo momento, dal primo istante in cui è stata decisa questa procedura, che ripeto è stata una decisione della giunta, qua poi daranno la colpa ai tecnici, io lo so, è stata una decisione della Giunta che aveva, che aveva provato in ogni modo, anche prima, a eh, cedere a qualcuno la gestione del Parco Mattei. Eh, permettetemi di ricordare, perché io sono entrato, ho cominciato a occuparmi di politica, perché occupandomi di sport mi chiedevo che cosa stesse succedendo al Parco Mattei e scoprì che c'era in corso una gara che prevedeva che la piscina interna eh, venisse chiusa e che la piscina esterna olimpica da 50 metri venisse coperta con un sistema copri scopri. Siccome per mestiere mi occupo di eh, impiantistica sportiva dal punto di vista legale, io so benissimo che al giorno d'oggi mettere una piscina da 50 metri profonda copri scopri è impensabile perché ha dei costi di gestione di riscaldamento che nessuno oggi più potrebbe sostenere, roba d'anni 50. Invece avevano fatto quel progetto così e infatti andò deserto perché nessuno gli propose la piscina Coppi Scoppi. Sì, L'Eni perso... aveva fatto un'offerta un che però non era diversa da questo proprio perché era antieconomica e quindi esclusero l'unica offerta dell'Eni perché non era contro, ma perché l'Eni aveva fatto un'offerta che era economicamente sostenibile. Cioè hanno fatto delle gare che non potevano attrarre nessuno perché erano, non si con la non aggiudicazione di quella gara all'unica offerente e è... perché l'offerta veniva ritenuta non contro. Dopodiché è iniziato un nuovo iter di gara, questo parliamo eh, tra il 2015 e il 2016. Oggi siamo nel 2018, direi siamo alla fine del 2018 e la situazione è che Dopo eh, due anni dall'inizio della gara, dopo un anno e mezzo dall'aggiudicazione di questa gara ad un operatore privato purtroppo fatta in ottemperanza, direi praticamente in concomitanza con le elezioni comunali dello scorso anno siamo arrivati alla conclusione che c'è iniziato un procedimento di revoca, quindi l'avvio della, della revoca della gara aggiudicata nel maggio del 2017 e siamo arrivati a quello che è oggi è l'argomento per cui abbiamo reputato importante fare una conferenza stampa, ossia eh, quello che ha deciso l'autorità nazionale anticorruzione, alla quale eh, la sottoscritta eh, Fabio Fasso. Eh, e altri tre componenti della lista civica son, appunto, che con me hanno firmato un esposto eh, ai quali noi ci siamo rivolti per eh, dirimere eh, quello che era il nostro, eh, il nostro diciamo, dubbio furtissimo che abbiamo manifestato fin dall'inizio all'amministrazione comunale ossia che quella gara fosse viziata. Cos'è successo nella campagna elettorale dello scorso anno? È una campagna che è stata dal sindaco uscente Checchi poi riconfermato, basata su due grandi eh, progetti, il Pratone e il Parco Mattei. Quest'ultimo in particolare è stato proprio il fiore all'occhiello, non dell'amministrazione purtroppo, ma della sua campagna elettorale. Per quanto concerne il Pratone eh, sappiamo, per chi non lo sapesse lo ricordo, è stato revocato il permesso a costruire, già dato l'anno scorso anche quello in concomitanza delle eh, elezioni amministrative, eh, anche lì si sono aperti dei contenziosi e a quanto pare è iniziata un'indagine da parte della Procura della Repubblica. Per quanto riguarda il Parco Mattei fu aggiudicato nel maggio del 2017 e dal maggio del 2017 con la giudicazione provvisoria poi confermata con quella definitiva in dicembre del 2017 siamo arrivati al novembre del 2018 senza che mai nessun contratto sia stato stipulato eppure puntini puntini governano loro ancora quindi qual è il motivo per cui non, non è eh, stato stipulato un contratto eh, dal maggio del 2017 ad oggi nessuno poteva ostacolarli, né certo la sottoscritta poteva ostacolarli visto che eh, la città ha eh, rieletto, eh, nonostante diciamo, diciamo il vero vincitore sia stato l'astensionismo ha rieletto comunque la giunta che è la Giunta Cheffi, di cui è Presidente del Consiglio Matteo Sargenti, a cui eh, unitamente al Sindaco Checchi imputo le grandissime responsabilità relative a questa gara, perché eh, l'oggi Presidente del Consiglio Matteo Sargenti era l'assessore allo sport fino al maggio del 2017. Cosa è successo? Cosa dicevamo noi in campagna elettorale? Eh, cosa dicevamo? Perché siamo stati tacciati di eh, essere incapaci nella lettura della documentazione, la sottoscritta è stata tacciata dal sindaco di mentire, sapendo di mentire, eh, sono stata tacciata di, eh, di essere diciamo, contraria addirittura alla riqualificazione del Parco Mattei e addirittura per interessi personali, cosa assolutamente falsa, e addirittura di essere contro all'operatore privato come se praticamente per questi interessi personali io fossi per questo motivo soltanto contraria all'operatore privato niente di più falso chi ha a cuore, io ho fatto il mio dovere lo rivendico fortemente oggi lo rivendico fortemente oggi ero un consigliere comunale uscente nelle mie prerogative c'è cioè quello di vigilare Affinché tutti gli atti amministrativi vengano compiuti nel modo corretto e in linea con le regole di legge, in linea con le regole della pubblica amministrazione che eh, conosco e che laddove non dovessi conoscere, umilmente cercherei di conoscere con chi è più esperto di me. Ho detto in, durante la campagna elettorale che la procedura di gara era viziata perché era stata utilizzata la concessione di valorizzazione che non si può utilizzare quando l'oggetto della gara è la riqualificazione di impianti sportivi perché in questo caso si deve fare un contratto di costruzione e gestione seguendo le norme del codice degli appalti questo prevede non ginafalvo ma il codice dei contratti. Questo cosa significa? Non è un formalismo, vi assicuro non è assolutamente un formalismo perché in quel caso si è avuto un appalto travestito da concessione che è vietato dalla legge. Seguire il codice degli appalti è qualificare una gara per quello che è e cioè per un appalto o una concessione di costruzione e gestione, invece di una concessione di valorizzazione significa seguire delle regole di trasparenza e di correttezza nell'espletamento della procedura che diversamente non puoi fare se segui una procedura diversa e tutto quello che ne viene dopo è conseguentemente sbagliato, così che anche chi partecipa ad una gara viziata sta inutilmente, detto, partecipando ad una gara che non potrà Volgesi, non potrà avere la sua normale e naturale evoluzione che è la conclusione di un contratto. Sono stata, ripeto, tacciata di tutto, insultata, querelata e eh, anche personalmente colpita nei miei, nei miei affetti familiari. Oggi che cosa è successo? È successo che a seguito del nostro esposto dell'11 di agosto del 2017, alla quale, alla quale esposizione dei fatti venivo peraltro invitata dallo stesso sindaco Chemi, che difendendo fortemente quella procedura di gara, e difendendo fortemente le sue scelte politiche perché la parte amministrativa alla quale il sindaco Chetti cercherà di scaricare la responsabilità, ricordatevi che è soltanto la parte esecutrice di scelte politiche e di indirizzo che sono esclusivamente del sindaco e della sua giunta, nel caso di specie esclusivamente del sindaco Chetti e dell'allora assessore allo sport Matteo Sargenti in questo caso eh, il sindaco mi invitava se avesse avuto questi dubbi nei quali lui assolutamente non credeva eh, di eh, procedere a informarne le autorità competenti questo ho fatto mi sono rivolta all'autorità nazionale anticorruzione esponendo i fatti e dicendo esattamente questo e cioè che eh, quella procedura di gara era iniziata e quindi di conseguenza tutto quello che ne derivava lo era di conseguenza tra l'altro quindi tra queste cose la più importante è la proprio perché l'aggiudicazione veniva fatta appunto sulla base di un, di un castello che era eh, completamente iniziato L'ANAC ha aperto il 24 di luglio del 2018, quindi che non imputi il sindaco Checchi al mio esposto il suo esclusivo ritardo, perché fino al 24 di luglio del 2018 il sindaco Checchi come la sottoscritta non sapeva che ANAC avesse preso in mano, cosa che fa rarissimamente peraltro un esposto di un consigliere comunale di minoranza, cioè nessuno praticamente, e eh, eh, non solo lo ha reputato eh, benitevole di attenzione ma vi ha aperto un'istruttoria eh, eh, alla fine di ottobre l'ANAC la, quindi si è eh, pronunciato su questo il 14 di novembre, alla fine di ottobre, sì, 14 di novembre il consiglio dell'ANAC presieduto da Raffaele Cantone ha deciso sulla nota eh, che è stata presentata dall'ufficio di vigilanza e quindi abbiamo confermato la proposta dell'ufficio di vigilanza e ha rimesso gli atti alla procura della Repubblica e alla procura regionale presso la Corte dei Conti competenti adesso eh, dopo questa purtroppo non brevissima che ne scuso presentazione darei la parola all'avvocato Pazzi che vi dice esattamente che cosa ha detto l'autorità nazionale anticorruzione che ci ha mandato la loro risposta una propria proposta, risposta ufficiale che ha chiuso definitivamente l'istruttoria, questo lunedì, il 19 di novembre. Prego uh, Fabio. Buongiorno, sono già stato presentato quindi è inutile, è inutile che dica chi sono, sono Fabio Fazza, molti di voi mi conoscono. Voce. Eh, molti di voi mi conoscono. Allora, io adesso cercherò di illustrarvi in modo possibilmente non troppo tecnico quello che ha detto l'ANAC, perché eh, insomma, qua ovviamente è sostanzialmente un provvedimento di tipo amministrativo. E, scusate, mi alzo e cerco di urlare così. Non lo so, non le abbiamo avanti. È sostanzialmente un provvedimento di tipo amministrativo e quindi è molto tecnico, ci sono molti riferimenti a norme e leggi e quindi non è facile eh, tradurlo in modo semplice ed immediato. Ma per questo io parto eh, dalla fine. E nella fine delle conclusioni si dice in estrema sintesi. Dalle valutazioni svolte, che qui si intendono tutte riportate, si può concludere che la procedura seguita per la riqualificazione del Parco Mattei è carente dei presupposti applicazione di applicazione dell'articolo 3 bis, cioè non si poteva fare la concessione di valorizzazione. Al contempo, la procedura è carente anche qualora si ricordasse l'intervento di riqualificazione, come sarebbe corretto, come una concessione di costruzione e gestione inoltre il ricorso al dialogo competitivo non ne sussistevano i presupposti inoltre gravi disfunzioni nella gestione amministrativa della gara del procedimento per i tempi eccessivamente dilatati inoltre eh, il fatto che a gara in corso siano state modificate sia stato chiesto all'offerente all, all di modificare l'offerta e si sia andato avanti a discutere su questo e conclude, alla fine, questo procedimento definito ai senso dell'articolo 21,1 del regolamento ANAC. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è talmente evidente che era tutto sbagliato che è stato potuto seguire il procedimento semplificato, perché era evidentissimo. Inoltre, siccome eh, eh, si riferisce poi anche al comma 3, vuol dire che è una cosa grave e per cui questo provvedimento che io dirigente dell'ANAC assumo eh, lo faccio approvare dal Consiglio dell'Anac, perché altrimenti non occorreva l'approvazione del Consiglio dell'Anac. È formato da magistrati e, <coughs> e dal giudizio. E presieduto dal noto cantone. Infine infine conclude con le disfunzioni accertate e le dimensioni economiche dell'operazione hanno reso comunque opportuno l'invio degli atti e dei procedimenti, del procedimento di vigilanza alla procura della Repubblica competente. Quindi sostanzialmente l'ANAC dice avete sbagliato letteralmente tutto ed è incredibile. Cioè qua noi non siamo in un piccolo comune montano, dove non ci sono professionalità. Qua è stato sbagliato tutto fin dal momento in cui si è deciso che tipo di procedura fare, cioè la procedura di valorizzazione invece di una normale concessione. Dopodiché è stato sbagliato il metodo della gara, perché? E non è, non è, cioè non è un errorino perché nel momento in cui tu invece di fare una gara normale per una concessione con l'indicazione dei prezzi eccetera eccetera eh, tu fai invece il procedimento di dialogo competitivo che cosa succede? che invece di ricevere offerte in buste chiuse e anonime tu sai perfettamente chi ti fa l'offerta tra l'altro aggiungo soltanto questo, che il dialogo competitivo come la modalità inoltre il dialogo competitivo non si poteva usare perché il dialogo competitivo si deve usare quando si devono fare delle cose complicatissime e allora l'amministrazione non sa bene che cosa chiedere al privato e allora a quel punto ricorre al dialogo competitivo. L'ANAC convoca l'amministrazione per avere chiarimenti nell'audizione del 16 di ottobre alla quale sono stata anch'io io audita in audizione e letteralmente il responsabile del procedimento dice l'ANAC letteralmente non sa che dire, non è in grado di rispondere ai quesiti che l'ANAC gli aveva posto e si limita a raccontare la storia delle gare ma è mai possibile che non sai perché hai fatto queste cose? Poi c'è, infine, tanto, eh, viene contestato l'abnorme lasso temporale intercorso tra i verbali di aggiudicazione e poi oggi l'Anac quando scriveva non sapeva che era partita finalmente perché no, non c'era altro da fare probabilmente la revoca insomma è, una, è qualcosa che è fuori dal mondo cioè una volta che viene fatta l'aggiudicazione nel giro di pochi giorni si stipula il contratto e non è stato fatto Altra cosa che, è stata, che avevamo segnalato noi e che l'ANAC ha accertato è il fatto che nell'offerta che era, era stata presentata c'era la richiesta di una fiducia da parte del comune, l'operatore privato chiedeva una fiducia da parte del comune, cosa che l'operatore privato poteva benissimo chiedere, il problema è che nel bando non c'era. Per cui quell'offerta uno doveva dire caro operatore privato non la posso accettare perché nel bando non c'è la fideiussione. invece loro l'hanno accettata e ci, è, ci siamo bloccati così per un anno e mezzo con un procedimento che non poteva andare avanti. Addirittura poi c'è stato e viene stigmatizzato dall'ARP, c'è cioè la richiesta, il tentativo di avere una copertura politica per questa operazione con un passaggio in Consiglio Comunale. E l'ANAC dice, ma questo è un atto amministrativo, cosa vuoi cercare coperture politiche? Il risultato finale è che l'operatore, a torto o a ragione, non è, eh, non è mio compito dirlo, ha eh, iniziato una causa nei confronti dell'amministrazione per 9 milioni e mezzo di euro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra amministrazione deve accantonare nel suo bilancio, 9, no, 9 milioni e mezzo di euro no, ma deve fare un accantonamento e per quanto ne so io dalla giurisprudenza che, che conosco, in questa fase, cioè di causa appena iniziata, è ritenuto prudenziale fare un accantonamento pari a circa la metà dell'importo richiesto, quindi dobbiamo accantonare 4 milioni e 700 mila euro, sono 4 milioni e 700 mila euro che togliamo al bilancio di noi tutti, li togliamo ai servizi sociali, li togliamo al, al, alla riqualificazione del Mattei alla riqualificazione delle scuole questo è il risultato di questa procedura che noi avevamo detto che era sbagliata fin dall'inizio e loro sono andati avanti hanno detto che raccontavamo balle hanno detto che mentivamo sapendo di mentire e sono andati avanti questa è una responsabilità politica colossale e io spero che qualcuno a questo punto ne tragga le dovute conseguenze, perché non è possibile che la città continui a essere amministrata in questo modo. Perché poi c'è anche la vicenda del pratone, che, che accennava prima Gina Falvo. Ci sono le fideiussioni bulgare prese sul pratone, che non sono state ancora discosse e non si capisce perché. Io un'idea ce l'avrei, forse perché la società è finita in amministrazione controllata e già era stata segnalata come a rischio prima di prendere le fidei uscione. Queste sono le verità. Poi raccontano che noi diciamo balle. Noi diciamo la verità. Io vi ringrazio. Grazie Fabio. Quali sono le conclusioni di questo? Perché alla fine la domanda che tutti quanti ci poniamo è e quindi adesso che cosa facciamo? del pacco Mattei, che, che, che, che succederà al Comune, quali sono diciamo, eh, le, gli interventi che potrà fare il Comune e eh, che cosa succede dopo, eh, dopo che l'ANAC, eh, quindi che l'anticorruzione ha bocciato il Comune, perché ha bocciato un sistema. Allora, è difficile dire. Perché adesso dovrebbero aprirsi, dovrebbero perché eh, Cantone a sua firma ha mandato eh, questa nota alla Procura della Repubblica di Milano e, eh, e alla Procura regionale anche presso la Corte dei Conti, che ovviamente hanno eh, diciamo, la prerogativa di decidere se aprire o no un'indagine, ma è chiaro che insomma ci va la firma di, del Presidente dell'anticorruzione, quindi immagino che lo farà. Quindi il comune si dovrà eh, preparare per eh, rispondere a due indagini. Quello che eh, oggi è uscito sul Cittadino, e vi invito a leggerlo, è una, intervista, una nota del, del, del, del sindaco Chetti, che eh, a proposito di quello che ha detto l'ANAC, dice sostanzialmente che l'ANAC dà torto al comune perché il comune, dice lui, eh, non ha seguito le altre regole ma eh, ha seguito le regole degli appalti quindi secondo il sindaco l'ANAC gli contesta tra le altre cose di avere seguito il codice degli appalti e non altre regole ora ri riderei per non piangere perché mi chiedo come sia possibile lasciare in mano la soluzione di un caso così grave a uno che non ha assolutamente capito nulla della nota dell'ANAC perché l'ANAC gli ha detto esattamente il contrario e cioè gli ha detto, gli ha detto che doveva seguire l'appalto doveva seguire il codice degli appalti e non questo ripeto non è un formalismo ripeto non è un formalismo leguleio conto, ma vi assicuro le conseguenze non sono soltanto diciamo come dire al posto di Pippo lo chiamavo Pluto ed era a posto. no, sono le conseguenze relative al sistema gara che hai adoperato e al fatto che eh, in questa gara avevi fatto anche lo spezzativo nel parco, facendo l'81 1 e l'82, 2 per dire adesso questo lo do a questo, adesso quest'altro vediamo un attimo con la pista con la, la, la gara della pista come dobbiamo fare facciamo il bando di agosto e tutto quanto benissimo, que il bando di agosto sulla pista che io ho integrato nell'esposto la procura indagherà anche su questo il bando di agosto è finito che giudicatario, unico concorrente, unico offerente e unico possibile anche offerente perché era l'unico che aveva i requisiti perché il bando era un bando a mio giudizio l'ho scritto nella fotografia, cioè era scritto devi avere i capelli biondi, gli occhi azzurri e devi chiamarti eh, così, xy non ti devi chiamare non si fanno i banni in questo modo, i banni si fanno, allora non fai un bando se, se vuoi darlo a una persona giustifichi un affidamento diretto le regole le devi seguire. Mi è stato detto lo scorso anno che un candidato sindaco, quale ero io, eh, doveva sconoscere le regole della buona amministrazione. Mi dispiace chi, chi si candida a governare? Chi governa dovrebbe conoscerle a meno detto le regole dell'amministrazione. Io da cittadino, prima ancora che da consigliere comunale, pretendo che le regole della buona amministrazione vengano seguite, vengano messe in attuazione e vengano applicate. Cosa succede adesso? Succede quindi che ci sono delle indagini, avremo, come diceva Fabio, un danno economico rilevante, un danno di immagine e reputazionale del nostro comune che non si è mai visto, abbiamo solo indagini. Questo sindaco si è candidato, con la, ha basato la sua campagna elettorale sul Pratone e sul Matteo. tutti e due alla procura della Repubblica, nessuno dei due ha avuto il benché minimo inizio un sindaco che dimostra l'inadeguatezza che ha lui e che eh, come dire, sta comportando con la sua inadeguatezza politica e conseguente inadeguatezza amministrativa un danno eh, economico perché sta esponendo il nostro comune a un default finanziario in uno dei comuni più ricchi d'Italia lo sta esponendo a un rischio di default finanziario e lo sta esponendo ad un fortissimo danno reputazionale e di immagine dovrebbe trarne le dovute conclusioni, deve dimettersi Inizioni. in non se ne venga fuori un scarico di responsabilità sulla parte amministrativa che è esecutrice che avrà le sue responsabilità e il giudice se le avrà gliele riconoscerà noi di questo non ci occupiamo dei contenziosi se ne occupa il tribunale però il Sindaco Checchi e il Presidente del Consiglio, allora se sono allo sport Matteo Sargenti, che ne traggono le loro conclusioni. Il PD, che è il loro partito di riferimento. Io so che nell'ambito del PD ci sono delle persone che hanno individuato delle criticità sul pacco Matteo in particolare. Allora, che mettono da parte queste persone, che facciano assumere a queste persone le loro responsabilità, altrimenti sarebbero complici, altrimenti saranno complici. Se non riescono a capire che il destino della città è in mano delle persone inadeguate e che i danni che questa inadeguatezza sta provocando saranno dei danni che difficilmente anche chi dovesse succedere sarà in grado di ottemperare, sarà in grado di rimediare in modo veloce e in modo completo, allora vuol dire che sono complici. Quindi noi invitiamo quella parte del PD che si è resa conto, pare, così pare, ma non, io voglio vederlo nei fatti questo perché non si può fare soltanto parole adesso è il momento dei fatti noi, eh, da, io, da consigliere comunale credo di avere fatto il mio dovere ho vigilato, ho segnalato mi hanno chiesto di collaborare ho collaborato, ho detto che il dialogo competitivo non andava bene ho detto che quella gara non andava bene allora tu vuoi la collaborazione ma non vuoi che ti si venga detto quello che non ti piace in che cosa posso fare? come cosa posso fare? più di questo per collaborare, più di segnalarti queste cose, più di mettere a disposizione quello che è la mia conoscenza, che potrà essere poco tanta, ma che lo è. Non accetto che mi si venga a dire che eh, noi facevamo questo soltanto per interessi personali e perché non capivamo nulla, sostanzialmente, anzi mentivamo sapendo di mentire. No, ci credevamo, siamo convinti della correttezza del nostro operato, oggi, purtroppo. Aggiungo, purtroppo, l'ANAC ci dà ragione, purtroppo, perché non si può essere felici di questa cosa, posso avere una soddisfazione personale per dire di aver avuto ragione, ma credetemi, sono la prima persona ad essere scontenta di questo giudizio inesorabile e pesantissimo dell'ANAC, perché questo è un giudizio che condanna la nostra città, che condanna il Parco Mattei, chissà quando mai avremo questo rilancio chissà quando mai il nostro fuori all'occhiello sarà abbandonato e sarà completamente in balia di niente e di nessuno. Io eh, invito i cittadini a farsi sentire perché questa amministrazione è convinta che tutto finisca nel dimenticatore, che tanto i cittadini sono persone rassegnate, che tanto o non se ne curano della propria città, o non gliene importa nulla, o comunque non lo sentono come un problema. Allora invito i cittadini a esprimere nelle mo nei modi più corretti possibili, evidentemente più civili ed educati possibili, il proprio dissenso, perché sappiano che la città e i, i soldi pubblici sono dei cittadini non solo loro se vogliono dare le missioni ai privati senza manco le coperture per il comune non lo facciano con i loro soldi non con i soldi dei contribuenti se vogliono fare i giochetti lo facciano a casa loro non nel comune che è la casa pubblica non solo la cosa pubblica è la casa pubblica allora invito eh, il, i cittadini a far sentire il proprio dissenso in modo civile e Uh, chiedo che il sindaco abbia la dignità politica io non parlo della sua persona me ne guarderei bene lui l'ha fatto nei miei confronti lui lo ha fatto nei miei confronti lo ha fatto mettendo in dubbio la mia persona la mia capacità professionale colpendomi addirittura negli affetti familiari ma io non, non ho questi metodi non li farò mai e non farò mai uh, quello che ha fatto lui a me però chiedo che abbia dignità politica e se ha dignità politica allora deve eh, prendere atto di quello che è successo e trarne delle conseguenze perché la città non può più aspettare e la città non può rimanere in balia di persone così inadeguate. Grazie.